Va bene, allora, ehm, benvenuti in questa lezione online, come preannunciato eh, la useremo per svolgere degli esercizi di, eh, di teoria, in particolare sulla parte della, della numerazione, eh, estraendoli da quel set di esercizi no, che abbiamo pubblicato eh, nelle settimane scorse. Eh, io partirei, cioè, cerco di trovare un certo numero di esercizi, eh, diciamo così, nell'ora e mezza che abbiamo a disposizione ehm, e partirei dal fondo perché gli ultimi sono quelli che abbiamo aggiunto per ultimo nell'ultima settimana quindi magari sono quelli, diciamo così, che non avete ancora iniziato a fare ehm, e vi chiederei di, in qualunque momento di intervenire Durante appunto gli esercizi, sia per fare domande sia diciamo così, per, per dire la vostra. Eh, potete intervenire sia nella chat di Zoom sia anche aprendo il microfono, parlando e diciamo così, ci, ci sentiamo ci, eh, e ci rispondiamo. Okay? Ok, allora, io partirei appunto da, da questo file, dall'ultimo esercizio di questo file. Il link del file, per chi non ce l'avesse, l'ho messo nella, nella chat di, di Zoom, quindi potete cliccarci sopra direttamente per aprire questa pagina con il testo e l'esercizio chiaramente lo risolverò a mano con la penna e cercherò di essere più ordinato possibile. Um, ok. Allora, esercizio 23 sulla parte dei numeri, eh, convertire i seguenti numeri dalla codifica decimale in complemento 2 su 8 bit, quindi da, eh, a volte queste frasi sono scritte in un modo un pochino, con un italiano un pochino approssimativo, quindi i numeri sono eh, da convertire dal decimale al complemento 2 eh, su 8 bit e i numeri, eh, diciamo così, in oggetto sono questi due dopo eseguire, quindi, quindi eseguire la loro somma verificando la presenza di overflow e convertire il risultato in decimale ok, quindi dobbiamo fare tre cose una conversione, una somma e poi eh, una, conversione, una seconda conversione dal base 2 alla base 10 ehm, allora prendiamo eh, allora n1 allora, così allora, il testo ci dice che n1 in decimale è, vale 94 ok allora come lo convertiamo in uh, in binario uh, in binario su 8 bit quindi in complemento a 2 su 8 bit uh, allora il um, il, primo, cioè il modo più semplice no, di, di, di convertire un numero decimale in binario, questo è un numero positivo, quindi non ci sono problemi eh, di conversione, possiamo eh, adottare il metodo delle divisioni successive e quindi abbiamo un 94 eh, che dividendolo successivamente per 2, 94 diviso 2 fa 45 più 2, 47, con il resto di Z, eh, 47 cancellare qua, 47 con resto di 0 47 diviso 2 eh, quanto fa 46, 40 diviso 2 fa 20 7 diviso 2 fa 3,5 quindi sono 23 eh, con resto di 1 23 diviso 2 fa eh, 23 20 diviso 2 fa 10 3 diviso 2 fa 1 quindi fa 11 con il resto di 1, 11 diviso 2 fa eh, 5 con il resto di 1, 5 diviso 2 fa eh, 2 con il resto di 1, 2 diviso 2 fa 1 con resto di 0, 1 diviso 2 fa 0 con il resto di 1, quindi prendendo eh, i valori dall'ultimo verso il primo Abbiamo che 94 si scrive in binario, 1, 0, poi 4 volte 1, e poi 0. Allora, questa è la conversione semplice, dopodiché noi dobbiamo esprimerla su 8 bit. Vediamo quanti bit abbiamo qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bit. e Quindi per averlo su 8 bit aggiungo un bit ulteriore di segno pari a 0. Okay? Deve essere un numero positivo, quindi deve iniziare con lo 0 giustamente per, ehm, per poterlo rappresentare in, eh, in 8 bit in complemento 2. Eh, 94 è rappresentabile su 8 bit in complemento 2 perché il numero massimo eh, mi, rappresentabile sarebbe più 127, e 94 ci sta eh, all'interno. Okay? Dopodiché abbiamo N2, lo scrivo qua a destra, che il testo ci diceva essere meno 101-101. Meno allora anche qua è un numero maggiore di meno 128, è un numero negativo, è maggiore di meno 128 eh, e quindi è eh, rappresentabile in, su 8 bit in complemento 2. Eh, ciò che ci dice, diciamo così, il metodo di calcolo normale è quello di, dire, di di prima convertire il numero positivo corrispondente e poi invertire i bit e sommare 1 per ottenere il numero negativo corrispondente, no? poiché è un numero in complemento 2 è negativo. Quindi possiamo fare la stessa operazione delle divisioni successive, quindi 101 diviso 2 fa 50 col resto di 1, 50 diviso 2 fa 25 col resto di, un, di 0, perché 50 è pari, 25 diviso 2 fa 12 col resto di 1, 12 diviso 2 fa 6 col resto di 0, 6 diviso 2 fa 3 col resto di 0, 3 diviso 2 fa 1 col resto di 1 e 1 diviso 2 fa 0 col resto di 1. A questo punto rileggiamo questo numero qua e eh, scriviamo 1, 1, 0, 1, 1, 0, poi 0, 1, 0 e 1 questo numero qua è espresso su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bit e quindi ci aggiungo 1, 0 davanti per arrivare a 8 bit questo valore qui, questo numero, eh, vale, vale, attenzione, che questa è la conversione di più 101 non di meno 101, e allora eh, per convertirlo da un valore eh, positivo a un valore negativo, la regola del complemento 2 ci dice, inverti tutti i bit, quindi 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, e poi sommi 1, più 1, sommi 1 e quindi abbiamo qualcosa che è 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, non so perché vengono fuori questi puntini tutte le volte che poggio la matita, cercherò di evitarlo. Ehm, e quindi il numero, il secondo numero che possiamo allineare qua, visto che poi dobbiamo fare una somma, sarà 1, 0, 0, 1, e poi 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. E qui ho cercato di allineare i bit. Quindi questo è il nostro n1, questo è il nostro n2. In, eh, in complemento 2 su 8 bit ecco la cosa importante no, che non dobbiamo sbagliare è eh, io ho aggiunto questo 0 davanti al numero prima di fare l'operazione di inversione Pr cioè prima di arrivare sugli 8 bit e poi dopodiché inverto il numero perché altrimenti mi troverai un numero eh, di segno sbagliato e con un bit in meno e do cui poi dopo non saprei che calcoli fare Ok, allora, la seconda cosa che ci chiedeva, eh, quindi questo abbiamo risolto il primo, il primo passaggio, quindi all'interno del, del quiz, diciamo così, del, dell'esame, bastava a questo punto scrivere questi due risultati, non è necessario ovviamente riportare i passaggi, i passaggi ve li potete fare su un foglio di frutta. Dopodiché, il secondo punto era eseguire la somma. Eseguire la somma, allora 0 più 1 fa 1, 1 più 1 fa 0 col riporto di 1, 1 più 1 più 0 fa di nuovo 0 col riporto di 1, 1 più 1 più 1 fa 3, cioè 1 col riporto di 1, poi qui abbiamo di nuovo 1 più 1 più 1 che fa 3, quindi 1 col riporto di 1, 1, 0, 0 fa 1, poi qui non abbiamo più nessun riporto, 1 più 0 fa 1, 0 più 1 fa 1. Quindi questo è il nostro risultato della somma di n1 più n2. Ok? Eh, il testo ci chiede se è verificato overflow, la risposta è non c'è stato nessun overflow, perché non è possibile che ci sia overflow quando faccio la somma di due numeri di segni diversi. Quindi un numero positivo più un numero negativo può dare come risultato un numero positivo, può dare un risultato come numero negativo, ma sicuramente sono numeri che sono eh, all'interno dell'intervallo della rappresentazione e quindi non si verifica overflow. Perché? Gli addendi hanno segni discordi. Ok. Quindi questo è il secondo punto. Il terzo punto che ci chiedeva l'esercizio è di rappresentare il risultato in esadecimale, in base 16. Eh, questo è semplicissimo perché basta eh, raggruppare i bit a 4 a 4. I primi 4 bit sono la prima cifra decimale, i secondi 4 bit sono la seconda cifra esadecimale. Eh, la prima cifra decima, esadecimale sono 1111 1, 1, 1, quindi sono, è una, un 15 che in base 16 si scrive F. La seconda è 1, 0, 0, 1001, vale 9 e quindi si scrive 9. Questa è la. La rappresentazione in esadecimale del nostro numero, base 16, e questo conclude l'esercizio, quindi ciò che andava scritto essenzialmente era il valore di n1, il valore di n2, il valore del risultato, l'informazione che non c'era overflow, spiegando magari anche perché, e il valore in base 16, Senza fa... vedete che da base 2 a base 16 non si fa nessun calcolo perché basta semplicemente raggruppare i bit, ok? Ok, allora se va bene, se non vedo domande, se non fatevi vivi, non, non fate i timidi, possiamo passare all'esercizio successivo. L'esercizio successivo 22 dice descrivere i concetti di overflow e underflow nello standard floating point ieee 3754 Quindi questa domanda è un pochino più, eh, diciamo così, di, di, di stampo un pochino più teorico, eh, dove possiamo dire che eh, l'overflow è eh, quando il numero è, supera il range di, rappresentazione. di rappresentazione. rappresentazione, che ad esempio, se ci ricordiamo, è circa 10 alla 38 per eh, la singola precisione, decisione ma vabbè non importa non è richiesto eh, mentre invece eh, l'underflow si ha quando il risultato un risultato che dovrebbe essere fatemi dire tra parentesi piccolo ma diverso da zero viene approssimato a zero. E quindi di fatto comp un, un, um, compiamo un errore di approssimazione madornale perché è un errore praticamente di rappresentazione del 100%. Quindi quando la, di solito arriva fuori l'underflow da una divisione oppure una sottrazione, sottraggo due, due numeri che sono molto molto simili, la loro differenza è eh, minore del più piccolo numero rappresentabile, no? perché è più piccolo, perché è minore del più piccolo valore rappresentabile, rappresentabile, che di nuovo nel floating point, a singola precisione, è circa 10 alla meno 38. Ok, um, torno. In... Oh, quindi questa è una domanda un pochino teorica da riprendere dalle slide. Torno indietro all'esercizio precedente perché sono comparse due domande e quindi è giusto dare seguito. Allora, la prima domanda eh, mi chiede se abbiamo una tabella per convertire in esadecimale. La eh, risposta è che non c'è bisogno di nessuna tabella per convertire in esadecimale perché. Eh, sono semplicemente i numeri dallo 0 al 15 quindi eh, se vogliamo aggiungere una pagina eh, che ne so, i, i, le cifre esadecimali sono 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e poi continua con A che vale 10 B che vale 11 C che vale 12 D che vale 13 e che vale 14 e F che vale 15. Quindi i numeri dal 10 al 15 sono rappresentati dalle prime 5 del lettere dell'alfabeto. Quindi una volta che avete i 4 bit in binario e li cercate di ehm, leggere in decimale, eh, se questo numero è un numero compreso da 0 e 9 lo scrivete semplicemente in modo normale, se è compreso da 10 e 15 invece lo scrivete in, eh, con la lettera alfabetica. Um, eh, rispondo all'ultima domanda che è appena arrivata dice come com che pedice indico per rappresentare un numero esadecimale? Beh, il numero decimale, che ne so, appunto quello di prima era eh, f9, f9 lo posso scrivere a seconda no? con un h a volte si scrive oppure f9 con 16 a pedice oppure a volte si scrive x per dire esadecimale, non eh, c'è una convenzione diciamo così, definita. Eh, poi eh, l'altra domanda invece è relativa al complemento 2 e eh, mi chiede eh, Francesco se, come si è indicato il meno nel secondo numero. Allora, nel secondo numero non è che ho indicato il meno, il numero aveva un meno, no? era un numero negativo, ok? E io per convertirlo, no? ho, ho, cosa ho fatto? Ho prima convertito il numero positivo corrispondente come se fosse positivo quindi questa operazione qua come vedete sono partito da 101 positivo e quindi è venuto fuori un numero ovviamente aggiungendo poi lo 0 davanti per arrivare a 8 bit un numero positivo poi l'operazione che ho fatto è stata quella di invertire il segno del numero che con, diciamo così, con la regola del complemento 2 si ottiene appunto facendo questa operazione di eh, invertire i singoli bit e sommare 1 questa operazione qua è un'operazione di cambio segno e mi dà questo risultato binario che rappresenta non più il più 101, ma questa volta il meno 101. 101 scritto in decimale. Quindi il fatto che questo numero sia negativo eh, viene perché ho preso un numero positivo e gli ho cambiato segno. E lo vedo, se voglio essere sicuro, lo vedo, è evidente, dal fatto che il bit più significativo è un 1. No? E quindi questo mi dice che questo è comunque un numero negativo. Quindi il segno del numero lo vedo, dal bit più significativo eh, questo mi dice anche che il risultato dell'operazione sarà un risultato negativo, giustamente faccio 94 più meno 101 il risultato ehm, è negativo quindi sono due cose uno è un numero negativo come faccio a convertirlo devo fare questo doppio passaggio, converto il positivo e poi inverto i bit e sommo 1 l'altro semplicemente guardando il numero io il del primo bit mi dice immediatamente qual è il segno del numero positivo oppure negativo Okay. Uh, ok, allora a questo punto possiamo andare avanti. 21, convertire i due numeri BD e 60 da esadecimale a binario, quindi di nuovo qua siamo sulla base 16, da base 16 a base 2. Poi considerando tra i numeri binari come se fossero codificati in complemento 2 sotto bit, calcolare una somma e riportare il risultato della somma in binario e in decimale e segnalare se c'è stato overflow e perché. Ok, allora, BD è 60 in base 16, prendiamo una pagina nuova, in base 16 BD, B D, come lo scrivo? Allora, B eh, vale 11, A vale 10, B vale 11, in binario l'11 si scrive 8 più 3, quindi 1, 0, 1, 1, questa è la B, la D... A, B, C, D, 10, 11, 12, 13, la D vale 13, quindi 8 più 5, 8, 4, 2 e 1, questo è il numero BD in decimale, in binario. L'altro numero era 6, 0, non lo chiamo 60 perché non siamo in base 10, non è un 60, 6, 0, quindi si scrive anche qua un numero di, di due cifre esadecimali, quindi 8 cifre binarie, il 6... Uh, quindi sarà un 4 più 2, quindi 8, no, 4, 2, 1, non c'è, e 0, vabbè, sono 4 zeri. Ok, quindi questa è la conversione immediata, a occhio, diciamo così, da base 16 a base 2. Poi il testo cosa mi dice? Mi dice Falli, fai, eh, considerali come se fossero codificati in complemento a 2 su 8 bit, e tutta questa frase non vuol dire nulla, nel senso che non devo farci nulla, cioè, sono già codificati in complemento 2, non mettetevi a fare una fantomatica conversione in complemento 2 che non significa nulla, okay? sono già codificati in complemento 2, e devo semplicemente fare una somma. Quindi io qua li ho messi abbastanza incolonnati in modo da poter fare la somma. Cambiamo colore così vediamo la somma. 1 più 0 fa 1, 0 più 0 fa 0. 1 più 0 fa 1. 1 più 0 fa 1. Vabbè, qui ci sto sommando 0 quindi faccio facile 1 più 0 fa 1, 1 più 1 fa 0 con riporto di 1. Uh, qui ho 1 più 0 più 1 fa 0, fa 2, quindi 0 con riporto di 1, e quindi ho 1 più 1 più 0 che fa di nuovo 0 con riporto di 1. Riporto che ovviamente uh, non, viene, uh, non viene salvato da nessuna parte, perché ho, ho 8 bit e li ho usati tutti e 8. Ok? Viene perso questo riporto in uscita dal bit più significativo, ma noi sappiamo che in complemento 2 avere o non avere un riporto in uscita dal bit più significativo non, non ci dà nessuna informazione utile. Invece per rispondere alla domanda eh, calcolare cal la calcola somma è questo, il risultato della somma è questo, somma uguale a questa cosa qui. L'altra domanda ci chiede riportare il risultato della somma in binario e ce l'abbiamo fatto, in decimale lo facciamo tra un attimo, se, perché è più facile dire se c'è stato overflow oppure no, e la risposta è anche qua, è che non c'è stato overflow, perché come abbiamo potuto vedere il primo numero è un numero negativo, il secondo numero è un numero positivo. Quindi operandi di segno discordi significa no overflow. Mai. ok l'ultimo passaggio è quello di eh, convertire di dire qual è il valore decimale della somma Beh, in questo caso questo qua è un numero molto semplice perché è un numero positivo possiamo anche diciamo così eh, calcolarlo occhio perché qui abbiamo 1 eh, 16 guardiamo le potenze di 2 1 2 4 8 16 quindi abbiamo 16 più 8 più 4 più 1, quindi 16 più 8 fa 24, più 4 28 più 1 fa 29, quindi la nostra somma fa 29 in base 10, se vogliamo proprio essere precisi ce lo scriviamo perché qui abbiamo numeri di tre basi diverse, ok? E questo è concluso, passiamo a quello dopo, anzi quello prima, Numero 20, dati due numeri in complemento 2 scritti in formato esadecimale e qui vedete che sono in formato decimale su 16 bit, perché vediamo che abbiamo 4 cifre in base 16 e ogni cifra in base 16 corrisponde a 4 bit, quindi 4x4 è 16 bit. Dire qual è il valore maggiore dei due, <coughs> eh, il valore maggiore eh, senza necessariamente convertirlo in decimale, no? perché altrimenti qua ci metteremo a fare un bel po' di conti, quale dei due è più grande? E poi, sapendo che sono in complemento 2. E poi, calcolare la somma dei due numeri e rappresentarla sempre in formato esadecimale. Qui non, non ci viene detto come fare a calcolare la somma. noi La somma la possiamo fare in base 16, in base 2 o in base 10, come preferiamo. Vediamo un attimo quali sono le nostre opzioni più semplici. Allora, comincio a trascrivere i due numeri che sono AF04. Eh, AF04. E l'altro numero è invece 8711. 8711. Allora, questi li possiamo, se vogliamo, li possiamo scrivere in binario, forse per facilità di lettura. Quindi A vale 10, quindi 1010. F vale 15, quindi 1111. Metto un po' di spazio. Tra, tra ciascun gruppetto di 4 bit per facilità di lettura, 0 no? è facile, 4, zeri, 4 e 0, 4 è 0, 0. L'altro numero 8711 7, 1, 1, 8, 1, 0, 0, 0, 7, 0, 1, 1, 1, e poi 1, i due uni sono 0, 0, 0 1 e 0001 allora, cosa possiamo dire di questi due numeri? Possiamo dire che entrambi sono numeri negativi, minore di 0, minore di 0, perché? Perché se sono in complemento 2, il bit più significativo vale 1 e questo determina il segno. Saranno dei numeri molto grandi, perché questo 1 vale meno 2 alla quindicesima, quindi è un numero dell'ordine del 60.000, eh, ma non ci viene richiesto di fare il conto. Semplicemente guardiamo questi numeri. Sono entrambi numeri negativi, ok? E quale dei due è più grande? Allora, eh, ovviamente in complemento 2 abbiamo sempre una parte negativa, che è il bidisegno, e tutto il resto, dal bidisegno in avanti, è una parte positiva, sono dei contributi positivi. Allora, di questi due numeri, qual è quello che ha il contributo positivo più grande? Il primo. Il primo perché c'è un 1 qua, in una potenza del 2 maggiore, dove l'altro ha degli zeri. Quindi semplicemente guardando la rappresentazione dei numeri, senza fare il conto di quali sono, so che il, numero, il primo numero, chiamiamoli A e B, A e B, sono sicuro che A è maggiore di B, perché sono entrambi negativi e la parte positiva, diciamo il contributo positivo di A è maggiore del contributo positivo di B perché c'è incontro per primo, cioè sui pesi maggiori, la cifra 1, una cifra che dà un contributo positivo. Okay, quindi non ho bisogno di fare i calcoli per determinare qual è il più grande dei due. Eh, lo stesso ragionamento farei anche se i numeri fossero positivi. Se fosse 0,0 0, vado lo stesso a vedere qual è il più, più, il più grande tra i numeri rimanenti. Se invece fosse di segno di scorde, vabbè, sarebbe banale, perché se è un numero positivo è sempre maggiore di un numero negativo. Però se hanno lo stesso segno, io vado a vedere le altre bit e vado a capire immediatamente qual è quello che ha la potenza di 2 più grande in pancia, e allora sarà quello più grande. Cosa mi chiede ancora questo esercizio? Eh, calcolare la somma dei due numeri e rappresentarla poi in formato esadecimale. Allora, visto che li ho già scritti in, in binario, magari faccio prima, fare, mi faccio spazio, faccio prima fare la, la, la somma in binario, la potrei fare direttamente in esodecimale, eh, ma magari non siamo, tanto, non siamo tanto abituati con i numeri in base a 16, con i riporti, la possiamo fare in binario, quindi qui abbiamo... Uh, 0 più 1, 1 0 più 0, 0 1 più 0, 1, 0 qui nessun riporto finora 1, 3 volte 0 1 più 1 fa 0 col riporto di 1 1 più 1 più 1 fa 1 col riporto di 1 1 col riporto di 1 qui abbiamo 1 più 1 più 0 che fa 0 col riporto di 1 qui abbiamo un 1 1 più 0 fa 1 0 più 0 fa 0 1 più 1 fa 1 riporto di 1, che quest'ultimo riporto non viene considerato. Giustamente abbiamo sommato due numeri negativi e il risultato è venuto fuori negativo, per fortuna, vuol dire che non c'è stato overflow. Se con questa somma il risultato fosse venuto fuori positivo e quindi qui fosse venuto uno 0 anziché un 1, allora, eh, <coughs> allora sarebbe stata eh, una condizione di overflow. Questo numero qua lo posso scrivere a sua volta in base 16, di nuovo eh, scrivendo, le... raggruppando, leggendo le cifre a 4 a 4. Quindi 1, 0, 1, 1 sono 8 più 3, eh, 11, se non sbaglio, eh, sì, 8 più 3, 11, 11, quindi è la lettera B, qua abbiamo 0, 1, 1, 0 che è un 6, 0, 0, 0, 1 che è un 1 e 0, 1, 0, 1, 1 che è un 5. ok allora su questo c'è una domanda eh, di Davide che mi chiede ma eh, essendo entrambi i numeri negativi il più grande non dovrebbe essere il numero più vicino allo zero, e quindi il numero B eh, no eh, anzi sì, è vero che il numero essendo negativi deve essere il più grande e il numero più vicino allo 0 eh? ma Ricordiamoci come sono fatti i numeri in complemento 2. I numeri in complemento 2 sono fatti così, meno 2 alla 15 più x, dove x sono gli altri bit, che sono tutti positivi. Questa x qua io non la scrivo, sarebbe la sommatore di, di a con i per, eh, per eh, 2 elevato i, eccetera. Okay? Quindi questo termine è costante e per sapere quale è maggiore di 2 vado a confrontare semplicemente queste parti qua. Questa parte qua è fatta solo di valori positivi, quindi chiaramente che hai una zavorra negativa più un certo numero, se questo numero positivo che sto positivo, sommando è più grande, il numero complessivo è comunque più grande. Okay? Paola, non capisco, mi chiede, non capisco perché il carry sull'MSB vada trascurato, perché la risposta è che in complemento 2 non ci dà nessuna informazione, okay? Io posso avere delle somme Vabbè, allora, Prima di tutto un carry sull'MSB non so dove metterlo Non posso metterlo da nessuna parte okay? Quindi sono per forza obbligato a, a dimenticarlo A non metterlo nel risultato Ma in complemento 2 non mi dà problemi Nel senso che in complemento 2 eh, Possono esserci delle addi facciamo addizioni Addizioni che danno un carry sull'MSB E non danno nessun overflow come questa Perché il risultato è corretto Oppure operazioni in cui non c'è un carry sull'MSB ma il risultato è sbagliato. Cioè è assolutamente eh, in, indipendente, no? dipende un poi dai, dai numeri che ci sono e dai, dai, dai riporti che sono in gioco. Okay? Quindi non andate a guardarlo, il riporto in, in uscita può esserci, può non esserci, ma se state lavorando in complemento 2 non lo guardate. Se, se stessimo invece lavorando in binario puro, allora sì, quello è un indicatore chiaro della condizione di overflow. Okay? invece il compromesso 2 lo verifichiamo solamente andando a vedere se i segni sono corretti se i segni sono corretti teoremino non dimostrato se i segni sono corretti allora tutto il risultato è corretto uh, Antonino all'esame dobbiamo scrivere solo i risultati o le varie operazioni che facciamo uh, all'esame dovete scrivere ciò che viene richiesto quindi in questo caso c'è scritto dire qual è il valore maggiore quindi non i passaggi Uh, calcolare la somma, quindi dire il risultato della somma e poi rappresentarla in, in, in formato esadecimale quindi solamente i risultati poi non, non fa male mettere una o due parole di motivazione cioè perché, no? qual è il valore maggiore di 2? è 8011 e mi dici anche perché magari altrimenti sembra che l'abbia tirato a caso no? però una parola in più per motivarlo va bene però i passaggi dei calcoli non servono, non sono richiesti a meno che non ci sia proprio scritto indicando i vari passaggi però chiaramente dovendo scrivere in una casella di testo è abbastanza scomodo indicare i vari passaggi ehm, ok, Mattia, non ho capito perché nell'ultima somma del bit più a sinistra è risultato sia 1 ehm, allora, l'ultima somma è giudato più a sinistra il bit è 1 perché... Oh, oh, oh, perché ho sbagliato i conti grazie ho sbagliato i conti e quindi ho anche sbagliato le conclusioni eh, è vero, perché 1 più 1 qua fa 0, non avendo un riporto da sommare fa 0, quindi chiedo scusa, correggiamo, questo non è un 1, ma è uno 0, ovviamente dal riporto, ma come abbiamo detto il riporto ce ne freghiamo, e allora a questo punto effettivamente no, eh, ci è capitata una condizione di overflow, quindi il fatto che qua ci sia uno zero io ho fatto la somma di un numero negativo più un numero negativo mi ha dato un risultato positivo e quindi questo è un risultato errato. No? In questo caso ho overflow. Scusatemi per l'errore di calcolo, è giusto questo. No? Grazie a Mattia per avercelo segnalato. Però l'overflow come dicevamo prima me ne accorgo perché sommando due numeri negativi il risultato deve venire negativo dai conti mi è venuto positivo, dai conti giusti non quelli sbagliati che ho fatto la prima volta dai conti giusti mi è venuto eh, positivo e quindi il risultato è errato e possiamo dichiarare una situazione di overflow ok, eh, non vedo altre domande quindi magari proviamo ad andare avanti al 19 allora il 19 ci chiede di considerare i numeri A101101 codificato in complemento 2 e B10101 codificato in modulo e segno, entrambi su 6 bit. Quale dei due numeri rappresenta il valore maggiore? Allora questo probabilmente facciamo prima convertirli entrambi in decimale e vediamo che cosa, che cosa succede. Ok? Allora, pagina nuova, abbiamo il numero A che ci dicono che è 101101101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 101, 101, 1, 1, 0, 1 in complemento A2 e poi il valore B che è 11, 0, 0 1, 1 ah no, quindi 1, 1, 0, 0 1, 1 in modulo E segno allora il valore A quanto vale? allora qui siamo su 6 bit magari possiamo fare direttamente il calcolo applicando la formula quindi i pesi, le potenze di 2 sono 1, 2, 4, 8, 16, 32, quindi abbiamo un meno 32 eh, più 8 più 4 più 1, 8, 4, 1, okay. Allora questo quanto fa? Allora meno 32 più 8 fa meno 24, meno 24 più 4 fa meno 20, meno 20 più 1 fa meno 19, per favore ditemi se ho sbagliato i conti perché facendoli a mente succede. Mentre invece eh, nel caso del modulo e segno si ragiona in modo diverso. Il primo bit rappresenta il segno, che in questo caso è un segno negativo, e i bit rimanenti rappresentano il valore assoluto. Quindi in questo caso scriverò che il valore è meno e poi... Uh, il valore del numero uh, binario positivo delle cifre rimanenti, quindi in questo caso avrò un 16, più uh, 8, 4 non ci sono, 3, uh, più 2, più 1, quindi ho meno 19. Quindi in questo caso ho due numeri che, se non, sempre se non ho sbagliato i calcoli e non ci metto la mano sul fuoco, uh, che ho scoperto che il valore di A è uguale al valore di B, cioè valgono entrambi l'equivalente decimale del meno 19, semplicemente sono codificati con due codifiche diverse. Noi le, le operazioni aritmetiche, somma e sottrazione sul modulo di segno non le facciamo, non le chiediamo, ma ovviamente la conversione da decimale a modulo di segno. Si fa semplicemente andando a scorporare il segno rispetto al valore assoluto del numero, al modulo del numero. Ok, allora passiamo, se non ci sono domande, passiamo al prossimo. 18 Si considerano i numeri binari di nuovo, questi qui: 101001 e 11000. Questa volta sono, tutti, sono entrambi rappresentati in complemento 2. Si esegue la somma A più b specificando se si verifica una condizione di overflow. Diciamo che si somigliano un po' tutti questi esercizi, ecco. non dovrei dirvelo. Ma si convertono inoltre gli operandi e il risultato in base 10. Ok, qui in questo caso lavoriamo, non c'è scritto, ma si vede che stiamo lavorando su 6 bit. Quindi gli operandi sono su, sono su 6 bit e il risultato ovviamente dovremmo scriverlo su 6 bit. Allora, a uguale 101001, scriviamo i numeri, a uguale 101. Ho già dimenticato 0 0 1 b uguale 3 1 e 3 0 1, 1 1 0 0 0 ok cosa ci chiede di fare ci chiede di fare la somma di a più b va bene allora facciamo la somma li ho già abbastanza incolonnati, quindi possiamo procedere immediatamente 1 0 0 0 con riporto di 1 0 con riporto di 1 1 stavolta è giusto col riporto di 1, che un riporto chiaramente viene ignorato, quindi la somma è uguale a questa cosa qua. In questo caso <coughs> ho sommato due numeri negativi, il risultato è negativo, se di nuovo non ho sbagliato i conti, però eh, in questo caso 1 più 1, ma c'era un riporto di 1 dalla cifra precedente, quindi fa 3, quindi 1 col riporto di 1, dovrebbe essere corretto. Eh, mi dà un numero negativo ancora negativo e quindi il risultato è corretto quindi no overflow prima dicevamo no overflow perché gli operandi sono ehm, discordi in questo caso gli operandi sono concordi sono entrambi negativi e quindi devo proprio andare a controllare il segno del risultato ma il segno del risultato in questo caso è giusto e quindi non c'è overflow cosa mi chiede ancora l'esercizio? convertire operandi e risultato in base 10 ok? Quindi in base 10, eh, dunque, qui siamo su, di nuovo, su pochi bit, si fa veramente più in fretta applicare la formula, la definizione. Quindi eh, 1, 2, 4, 8, 16, 32, abbiamo un meno 32 più eh, 8 più 1, e l'altro abbiamo un meno 32 più 16 più 8, allora questo qua 32 eh, più, più meno 9 fa 23, meno 23, l'altro è 32, 16, di 8 fa 24, quindi fa meno 8, e quest'ultimo abbiamo meno 32 più 1, che dovrebbe fare meno 31 e se facessimo l'operazione 23 più 8 fa proprio 31 anche in decimale, quindi per fortuna se vogliamo abbiamo una verifica in più. Ok? Ok, allora andiamo avanti, numero 17... Spiegare perché i numeri con la virgola vengono in genere immagazzinati con la notazione in virgola mobile IE3754, vista brevemente la lezione e non con altri possibili sistemi. In altre parole, quali sono i vantaggi della virgola mobile? Questa è poi la domanda vera e propria. Quali sono i vantaggi della virgola mobile? E, I vantaggi della virgola mobile sono che è possibile rappresentare eh, dei numeri di ordini di grandezza molto diversi. Okay. Quindi, in virgola mobile, ops, mi permette di rappresentare eh, ordini di grandezza molto diversi. Perché? Ma perché usa la notazione scientifica, quindi abbiamo più o meno la mantissa per 2 elevato più o meno un esponente e soprattutto lavorando sull'esponente, che se un esponente è positivo molto grande posso rappresentare eh, dei numeri 10 alla 10, 10 alla 20, 10 alla 30, se, e se l'esponente è negativo posso rappresentare dei numeri di 10 alla meno 10, 10 alla meno 20, eccetera, eccetera. Quindi ho un range di rappresentazione estremamente ampio, okay? Mentre invece, l'esponente mi dà l'escursione, in qualche modo, il range di valori, il range di ordini di grandezza che posso rappresentare. Invece, la mantissa mi dà invece la precisione, quindi più bito sulla mantissa, più è grande la precisione. Se io avessi, per assurdo, cioè per assurdo, se avessi una delle, dei casi in cui dovessi rappresentare i numeri con una precisione molto elevata, ma so che il range dei numeri è molto ristretto, quindi sono tutti numeri magari da 0 a 100, ma ho bisogno di moltissima precisione, allora a questo punto il virgola mobile non, andrebbe, non sarebbe la rappresentazione più efficace, perché eh, sprecherei dei bit per rappresentare l'esponente quando poi l'esponente magari è sempre, sempre, sempre, sempre intorno a 0, ecco ad esempio, sempre vicino allo 0 e allora quei bit lì sarebbe magari più utile usarli per la mantissa per rappresentare una precisione maggiore. Quindi rispetto a una rappresentazione in virgola fissa, o una rappresentazione senza esponenti, diciamo così senza parte esponenziale, i bit sono sempre, ragioniamo a parità di bit, no? se è chiaro che se confronto un numero rappresentato su 16 bit con un numero rappresentato su 64, quello su 64 avrà maggiore estensione e maggiore precisione. Ma a parità di bit, come li uso questi bit? allora se voglio avere una, un range di rappresentazione molto ampio mi conviene usare un po' per la mantissa e un po' per l'esponente se invece voglio avere un range ho bisogno di un intervallo di rappresentazione anche limitato l'esponente lo posso lasciare a zero lasciare sottinteso e, e, e usare quei bit in più per la mantissa e quindi avrò una rappresentazione in virgola fissa no? che però appunto è applicabile solamente dove io già a priori conosca qual è l'intervallo di variazione di questi numeri e questo intervallo non sia troppo ampio non usi non scavalchi troppi ordini di grandezza, questo è un pochino il ragionamento che si poteva fare, chiaramente in poche parole, relativamente a questa domanda. Ok, eh, la successiva, 16, è di nuovo una domanda di calcolo, dati seguenti di numero in complemento 2 su 6 bit, sommarli indicando se vi è overflow, indicare anche il loro valore in decimale con segno, eh, ci mancherebbe che non ci metta il segno. Ok, allora... Eh prendiamo link qua una pagina nuova 101, 110 101, 1 ops, no, no, non facciamo in giallo se no non si legge eh, 101 110 e l'altro numero invece 01, 1000, 011 0, 1, e 3 volte 0 cosa devo farci su questi numeri? sommarli, complemento 2, sapendo che sono in complemento 2 su 6 bit, indicando se c'è overflow. Ok, facciamoci la somma. Ok, facciamo la somma. 0 più 0 fa 0, 1 più 0 fa 1, 1, 1 più 1 fa 0 col riporto, eh, 1 più 1 fa 0 col riporto e 1 più 1 fa 0 col riporto a perdere. Di nuovo qua, no overflow. No overflow, perché operandi sono discordi discordi ehm, cosa ci chiede ancora il testo? indicare anche il loro valore in decimale, quindi li convertiamo in decimale e convertire in decimale diciamo che abbiamo detto di nuovo 1, 2, 4, 8, 6, 32 sono meno 32 più 8 più 4 più 2 8 più 4 più 2 quindi 8 più 4 12 2 è 14 eh, 32 meno 14 oh mamma eh, allora 32 meno 2 fa 30 30 meno, eh, meno 8 fa 22 22 meno 4 fa 18 meno 18 datemi un conforto spero di non aver sbagliato e quest'altro invece sono 16 più 8, questo lo so fare, fa 24, più 24. Eh, non, è, non è chiaro se il testo ci chiedesse anche il risultato, ma il risultato ovviamente è 4 più 2, quindi fa più 6. E ovviamente quadra anche l'eventuale addizione fatta in decimale. Okay. ok, allora passiamo a quello successivo, che qua è indicato col numero 15, il nostro conto alla rovescia, si sommino i seguenti numeri binari in complemento 2 espressi su 8 bit, indicando se si genera un overflow, e si, ecco, in questo caso, per agganciarmi alla risposta che ho dato prima, si riportino tutti i passaggi per la soluzione, no? quindi anche eh, i passaggi dei, dei, dei calcoli in certo senso, in questo caso c'è una somma sola da fare, non ci sono Conversioni da fare, quindi passaggi non è che ce ne siano molti, no? non c'è da fare la conversione dei numeri, eccetera, eccetera, solamente i passaggi per la somma, quindi magari uno eh, indica dove sono i riporti. Eh, poi rispondo ad Antonino, finiamo questo esercizio. Allora, eh, in questo caso di nuovo sono due numeri su 8 bit, prendiamo scriviamo in blu il testo che è 100. 0, 1, 0, 0, 1 e l'altro è 1, 1, 1, 0 e poi 1, 0, 1, 0. Ok, vuoi che li sommi? Allora li sommiamo. 1 più 0, 1, 1, 0, 0 con il riporto di 1, 1, eh, 1, 1, 0 col riporto di 1 allora, in questo caso indipendentemente dal riporto che abbiamo avuto c'è stato un problema di segno perché ho sommato due numeri eh, positivi eh, negativi, e il risultato è venuto fuori negativo quindi ho un overflow perché il segno del segno del risultato è errato Eh, ok hm? Ebbè, questo di questa è la classica somma in complemento 2 in cui bisogna solo fare attenzione a gestire bene i riporti e, e, e, e, e a interpretare l'overflow correttamente sui segni ecco la domanda di Antonino era ma eh, stai facendo delle somme ma invece dovremmo poter o ci, cioè, può capitare di dover fare delle differenze delle sottrazioni tra numeri in complemento 2 sì, è possibile, ma non crea particolari problemi, nel senso che facciamo finta di volerlo fare su questi due, 1, 0, 0, se mi avessero chiesto di sottrarre, anziché sommare questi numeri, li sto prendendo a caso, eh, ovviamente, prendiamo questi qui, 1, 0, 1, 0, la sottrazione la farei di nuovo, nello stesso modo in cui farei una sottrazione in in binario puro, quindi usando le regole solite, 1-0 fa 1, 0-1 non si può fare, quindi devo prendere un prestito, prendo un prestito di 1 a sinistra che diventa 2 sulla mia decina, sulla mia cifra, e quindi a questo punto 2-1 fa 1, poi qui avrò 0-0-1, di nuovo non si può fare, quindi dovrò prendere un prestito dalla cifra alla mia sinistra, a questo punto avrò 2-1 che fa 1, e qui avrò 1 meno 1, ancora meno 1, che di nuovo non si può fare, quindi devo prendere un ulteriore prestito, e avrò a questo punto 2 più 1, 3 meno 1 meno 1, che fa 1, 2 più 3 meno 1 due volte fa 1, 0, 0 meno 1, di nuovo mi serve un prestito, quindi avrò 2 meno 1 che fa 1, qui avrò 0 meno 1 meno 1, di nuovo mi serve un prestito, quindi prendo un altro 2 e tolgo un 1 a sinistra, questa volta 2 meno 1 1 fa 0, qui avrò 0 meno 1 1 non si può fare, mi serve un prestito, 2 meno 1 1 fa di nuovo 0 e l'ultimo bit avrò 1 1 e con meno 1 da restituire, ovviamente allora non posso farlo, devo prendere un prestito, prendo un prestito da nulla, da un bit che non esiste, ma fa lo stesso, lo ignoriamo, 2 più 1 3 meno 1 meno 1 fa 1. Ecco, questo qua è il risultato, 1 0 0 1, 1, 1, 1, 1 sarebbe il risultato della sottrazione di questi due numeri. Ho usato lo stesso metodo di, di operazione, semplicemente usando i prestiti anziché i riporti. Come interpreto il risultato? Può dare overflow oppure no? E lo interpreto, la regola è sempre la stessa, cioè i segni sono corretti oppure no? In questo caso fare, ho fatto no, la sottrazione tra due numeri negativi, quindi fare la sottrazione tra due numeri negativi è come fare la somma tra due numeri di segno diverso, è come fare il primo più l'opposto del secondo, che a questo punto sarebbe positivo e quindi non può mai dare overflow. Nel caso della sottrazione chiaramente la regola è diversa, no? se ehm, i numeri sono concordi entrambi positivi e entrambi negativi non avrò mai overflow. Invece nella somma se i numeri sono discordi, chiaro, no? La sottrazione non è altro che una somma algebrica con un segno cambiato. Invece se i numeri fossero discordi allora devo fare attenzione al segno. Più, meno, meno deve fare più, se facesse meno sarebbero overflow. Meno, un numero negativo, meno un numero positivo dovrebbe, deve dare un numero negativo perché se salta fuori positivo mi ha dato overflow. Quindi, nel caso della somma, i numeri discordi non mi danno da, mai overflow, numeri concordi devo controllare il segno che sia quello che mi aspetto. Nel caso della sottrazione, i numeri concordi non mi danno mai overflow, sì, numeri discordi invece devo andare a verificare che il segno sia quello che mi aspettavo, ma per il resto, così, la meccanica è, è sempre la stessa. Ok, allora andiamo al 14. Quale relazione esiste tra i due valori A e B rappresentati in complemento 2 rispettivamente su 5 e 7 bit, maggiore, minore o uguale? Allora, qui sono due rappresentazioni, stranamente per, per la prima volta, eh, su un numero di bit diversi, quindi facciamo attenzione a interpretarli. Quindi A prendiamo la matita A è uguale a eh, 1110011 1. 1 1 0 0 1 1 e b è uguale a 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 io li ho incolonati così per avere le unità no? allineate e non le, le cifre più significative no? come sempre i numeri, conviene sempre incolonarli no? sulla colonna delle unità. Allora, non si possono direttamente confrontare questi numeri eh, perché sono su due eh, numeri di bit diversi e quindi hanno delle formule che rappresentano che sono diverse. Se fossero numeri positivi, no, codificati in binario puro, allora diremmo: sicuramente A è maggiore di B perché ha più cifre, 1000 no? eh, è più di 100 perché ha tre cifre anziché due. Ecco però in complemento 2 non è detto perché alcune di queste cifre possono darmi un contributo negativo allora, in questo caso la cosa più semplice è quella di fare una conversione in decimale e vediamo che numeri escono fuori allora, in questo caso, in questo caso sono 7 bit quindi le potenze sono 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 quindi questo 1 qua vale meno 64 e le altre cifre invece valgono positivo più 32 più 16 più 2 più 1 nel secondo caso il valore negativo il, il numero è sempre negativo mi dice che sono codificati in complemento 2 hm? è sempre negativo perché inizia con un 1 su 5 bit, ma il valore di questo 1 è diverso, non è meno 64 ma è 1, 2, 4, 8, 16, meno 16. E poi il resto sono sempre positivo, più 2, più 1. Allora, se, faccio, se finisco i calcoli, allora avrò meno 64 più 32 fa meno 32, più 16 fa meno 16, meno 16 più 3 fa meno 13. Nell'altro caso, meno 16 più 3 fa anch'esso meno 13, quindi in questo caso A è uguale a B, cioè i due numeri hanno lo stesso valore e sono rappresentati semplicemente in modo, su un numero di bit diverso. Questo tra l'altro è un caso particolare di un principio che si chiama di estensione del segno, nel senso che noi abbiamo dei bit qua che mancano e se noi volessimo passare dalla rappresentazione su 5 bit alla rappresentazione su 7 bit dovremmo aggiungere lì non degli zeri ma delle coppie del bit di segno no? si estende il bit di segno quindi se il bit di segno è 1 qua ci dovrei mettere 1 1 e guarda caso è esattamente identico a quello di sopra però noi i meccanismi di estensione del segno non, abbiamo, non li abbiamo visti non li abbiamo studiati perché non ci serve passare da, da, da rappresentazioni di dimensione diversa quindi ma non era necessario diciamo così, fare questo ragionamento bastava semplicemente convertire i numeri e confrontarli ok allora andiamo al prossimo che è il 13 considerando per Andi il risultato su 8 bit si esegue la somma dei seguenti valori esadecimali che rappresentano valori in complemento 2, quindi valori complemento 2 sotto bit che noi abbiamo inizialmente rappresentato in base 16, con l'eventuale presenza di overflow. Vabbè, questo qui ormai, questa tipologia tendiamo a farlo abbastanza ad occhi chiusi, quindi noi abbiamo B1, ops, non facciamolo in giallo B1 e l'altro è eh, 3F. Allora. Lo scriviamo in binario per facilità di esecuzione della somma, quindi B vale 11, 8 più 3, 1, 0, 1, 1 1, 3, 0, 1, 1, 3, 0, 0, 1, 1, F vale 15, quindi tutti uni. Questa cosa qua devo sommarla, giusto? La somma, esatto, e quindi 1, 1 più 1 fa 0 col riporto di 1. 1 più 1 fa 0 con riporto di 1, 1 più 1 fa 0 con riporto di 1, 1 più 1 fa 0 con riporto di 1. Qui ho un 3, quindi un 1 con riporto di 1, qui un altro 3, 1 con riporto di 1, 1 più 0 più 0 fa 1 senza riporto, 1 più 0 fa 1 senza riporto. Anche qua no overflow per segni discordi. I segni degli operandi erano discordi. Uh, cosa diceva ancora lui? Si indica che no, non diceva nient'altro, quindi questo già conclude questo esercizietto, semplice calcolino. Vediamo quelli dopo. 12: in quale base è corretta la seguente operazione? Beh, questo è un po' diverso: 2,0 più 1,2 uguale 3,2. Le risposte possibili possono essere in base 3, nessuna base, in qualunque base, in qualunque base maggiore o uguale a 4. Allora, ehm, come possiamo ragionare? Fatemi, facciamo così, prendiamo questa parte qui e la incolliamo così poi ci, ci, scriviamo, ci scriviamo sopra. Allora, Uh, in base 3, è possibile che questa operazione sia uh, rappresentata in base 3? No. Senza neanche, guardare, senza neanche fare i calcoli, perché le cifre della base 3 sono le cifre 0, 1 e 2. E qua c'è una cifra 3, che non è di sicuro una cifra valida in base 3. Punto. la studiamola prima. In nessuna base, non lo so, vediamo. In qualunque base, ma allora se è sbagliata la 1, allora per logica è sbagliata anche la 3. Ma perché qualunque base comprenderebbe anche la base 3, abbiamo appena visto che la base 3 non è e quindi no. Così come potremmo fare lo stesso ragionamento per la base 2, cioè no, non, ci sono delle basi in cui è palesemente sbagliato perché non ci sono quelle cifre, ad esempio. Quindi rimane in nessuna base oppure in qualunque base maggiore o uguale a 4. Uh, ma io c'è una base in cui questo è vero, no? Che so in base 10 quell'operazione lì è un'operazione corretta. No? Funziona in base 10. 20 più 12 fa 32. Quindi, visto che le opzioni sono in nessuna base oppure in qualunque base maggiore o uguale a 4, io so che c'è almeno una base in cui è valido, tipo la base 10. Quindi sicuramente la 2 non è. Ad esempio, controesempio, la base 10 in base 10 è valida e quindi non è vero che non è valida in nessuna base. Quindi se vogliamo per differenza è valida in qualunque base maggiore o uguale a 4, per esclusione, scusate non per differenza, è valida in qualunque base maggiore o uguale a 4, maggiore o uguale a 4 perché, perché ovviamente essendoci la cifra 3 la base deve essere almeno pari a 4, altrimenti il numero non si può rappresentare e in qualunque base da lì in poi... Questa operazione si scrive sempre nello stesso modo, in base 4, in base 5, in base 6, in base 7, perché non c'è un riporto. No? 0 più 2 non genera riporto, 2 più 1 non genera riporto né in base 4 né, in tutte, né, a maggior ragione, nelle basi successive. E quindi qualunque base noi prendiamo, purché sia almeno la base 4, mi dà quel, diciamo, quell'operazione lì avviene correttamente. Però, appunto, senza stare a fare la dimostrazione che vale in qualunque base... Eh, si poteva andare per esclusione eh, semplicemente osservando no? eh, Uno che c'era la cifra 3 e 2 che l'operazione valeva in base 10 e poi si ragiona per logica e si arriva alla conclusione corretta ok esercizio 11 convertire in complemento 2 modu e modulo e segno su 5 bit i seguenti i valori decimali quindi bisogna fare due conversioni prima in complemento 2 e poi in modulo e segno i seguenti valori decimali su 5 bit, ok? Allora, apriamo la pagina, nuova, eh, meno 16, chiamiamolo A uguale, meno 16 e B chiamiamolo eh, più 10. ok Allora, eh, facciamoli prima in, allora, in complemento 2 e poi in modulo e segno. Allora, in complemento 2, No, facciamo, cerchiamo di fare un po' più rita più questa riga allora, in complemento 2 cosa posso avere? posso, eh, in, su 5 bit quindi le potenze del 2 su 5 bit sono 1, 2, 4, 8, 16 ok? in complemento 2 saranno 1, 2, 4, 8, meno 16 quindi il numero A in complemento 2 lo scriviamo meno 16 più 8 4, più 2, più 1, anzi, più 0 per tutti gli altri, ok? E meno 16 più 0, 0, 0. Poi, se volete, potete farvi il più 16, convertirlo in decimale, eccetera, tutta l'altra fila che abbiamo fatto sui primi esercizi per convertire i numeri eh, negativi da, da decimale a binario, ma in questo caso 5 bit è talmente semplice che... Che uno si chiede ma quanto vale il valore negativo su 5 bit 2 alla, meno 2 alla quarta 2 alla quarta quando è 16 oh guarda caso è proprio lui no? se fosse stato meno 17 il numero avrei detto che su 5 bit non si poteva rappresentare se fosse stato so, meno, meno 12 allora avrei detto ok meno 16 più 4 e allora avrei rappresentato il 4 nella parte positiva su numeri piccoli si fa più in fretta così il più 10 invece è un numero positivo quindi ci metto 0 come bit di segno e poi sui 4 bit rimanenti rappresento il 10, che su 4 bit correttamente ci sta, come 1, 0, 1, 0, 8 più 2. Questo in complemento 2, complemento a 2. In modulo e segno, modulo e segno questi due numeri come si rappresentano? Allora, il numero B, che è un numero positivo, si rappresenta nello stesso identico modo, quindi in questo caso coincidono. 0, 1, 0, 1, 0 okay? è sempre così in binario puro, in complemento 2 e in modulo di segno i numeri positivi si scrivono nello stesso modo i numeri negativi invece si scrivono in modo diverso meno 16 si dovrebbe scrivere 1 okay? per il valore negativo seguito su 4 bit dal valore quindi scriviamo una scatolina con 4 bit, dal valore più 16. Ok? Il modulo segno separo il, modu il segno che è negativo, 1, e il modulo che è in questo caso il valore assoluto, è 16. E questo 16 lo devo esprimere su 4 bit. Ma su 4 bit <coughs> non lo posso esprimere 16, perché su 4 bit il valore massimo che posso scrivere è 1111 che vale 15. 2 alla 4 meno 1, il valore massimo è 2 alla n meno 1, 2 alla 4 meno 1 fa 15, non fa 16. E quindi non riesco a rappresentarlo, non è rappresentabile. Presentabile. Se vogliamo potremmo chiamarlo forse overflow, ma in realtà non è un overflow perché non è un'operazione, semplicemente quel numero lì, meno 16... In complemento 2, scusate, in modulo e segno su 5 bit non esiste, non si può rappresentare. E quindi in questo caso non ci posso fare nulla. Okay? Il complemento 2 può arrivare fino a meno 16, che è il minimo numero rappresentabile su, su 5 bit in complemento 2, ma in modulo e segno invece non ci si arriva, si arriva solamente fino al meno 15. Il numero più piccolo che posso rappresentare sarà meno 15. 1 seguito da 1, 1, 1, 1. Il meno 16 non c'è. C'era altro questo esercizio, convertire i seguenti valori... No, niente, non, ci dice, non, non dobbiamo fare nessuna operazione, semplicemente convertirli, convertirli e ragionarci. Ok, allora andiamo successivo. Numero 10. Dati i seguenti tre numeri su base 8 e in complemento a 2, calcolare la somma totale e rappresentarla sempre in base 8 su 8 bit. Questo è un pochino ambiguo. Innanzitutto parla di numeri in base 8, quindi non i numeri in base 2, non i numeri in base 10, non i numeri in base 16. Non ci preoccupa molto, nel senso che in base, 8, in base 8, qui abbiamo i numeri che sono chiamati 7, che sono chiamati 1, 3 e che sono chiamati 1, 1 e se noi volessimo questi numeri qua rappresentarli in base 10 cosa avremmo? Avremo 7, vabbè, è sempre 7 13 cos'è? allora clicchiamo la formula 3 sono unità 1 per 8 alla prima qui saranno le potenze 3 per 8 alla 0 più 1 per 8 alla 1 quindi 8 più 3 in base 10 sarebbe un 11 e questo 1 1 sarebbe 8 più 1 che in base 10 fa 9 applicando la definizione della somma delle cifre per la potenza della base in base 2 cosa potrei fare? allora posso fare due operazioni o prendo la base 10 e la converto oppure sulla base 8 faccio un ragionamento analogo a quello che facevo sulla base 16 vi ricordate che sulla base 16 prendevo i bit A4 A4 e li convertivo in base 8 è la stessa cosa ma i bit li prendo da 3 a 3. Perché? Perché 8 è 2 alla terza, così come 16 era 2 alla quarta. Quindi, ogni cifra della base 8 corrisponde a 3 bit, a 3 cifre binarie. Quindi il 7 corrisponderà a una tripletta 111 1 1, chiama le 7. Il 13, scusate non il 13, 13 in base 8, corrisponderà a una tripletta per rappresentare l'1, 001 e una tripletta per rappresentare il 3, 0, 1, 1. L'1, 1 corrisponderà alla tripletta per l'1, seguita da un'altra tripletta sempre per l'1. Ok? Questa è la rappresentazione in base, in base 2 sul numero di bit minimo, in certo senso, no? tra l'altro se noi avessimo fatto la conversione dalla base 10 alla base 2 ovviamente avremmo avuto esattamente gli stessi risultati quindi eh, qui mi dice di calcolare poi la somma totale date i seguenti numeri, finora in realtà i calcoli che abbiamo fatto sono serviti a noi per capire che numeri avevamo tra le mani però visto che parlava di eh, numeri su 8 bit quando si parla di bit si parla ovviamente di base 2 quindi per rappresentare questi numeri sempre in base 2 su 8 bit quindi base 2 su 8 bit li devo estendere tutti aggiungendo un numero di zeri opportuno questi sono tutti i numeri positivi no? 7, 13 eh, eccetera. e quindi ci aggiungo dei zeri davanti per riempire, per arrivare fino a 8 bit quindi nel mio caso avrò 5 zeri, seguiti da 3 uni, e qui 8 bit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qua dove ne avevo già 6 ne aggiungo solamente due davanti e poi ci aggiungo il numero, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, perdono, gommetta, matita. Uno. e poi il terzo anche qua aggiungo due zeri davanti e avrò il numero 001 001 il terzo poi cosa mi dice? calcolare la somma totale ah, facciamo la somma di questi tre signori <coughs> e vediamo cosa viene fuori verrà fuori, cambio, metto il verde così si vede meglio per le operazioni 1 più 1 più 1 fa 3 c'è 1 col riporto di 1, 1 più 1 più 0 più 1 di riporto fa 3, quindi nuovo 1 col riporto di 1, qui abbiamo 2, quindi 0 con riporto di 1, qui abbiamo 3, quindi 1 col riporto di 1, 1 più 0 più 0 fa 1, e poi davanti abbiamo solamente 0. Quindi questa è la somma totale, io ho fatto la somma direttamente di tre numeri binari, eh, se uno non è sicuro di farlo di 3, fa i primi due, e poi il risultato lo somma al terzo, per carità. Questo è il risultato della somma in, su 8 bit in binario, il testo dell'esercizio mi chiede di scriverlo sempre su in base 8. Allora, per rappresentarlo in base 8 userò lo stesso trucco di prima, nel senso di prendere i bit a 3 a 3. Ovviamente, per prendere gruppi di 3, in, eh, se, ne, se ho 8 bit ne prendo 3 a 3 e poi gli ultimi due, vabbè, non solamente 2, fingiamo che ci sia uno 0 qua davanti, ecco perché ne ho, set, ne, ho, ne ho solo 8 e non 9, 3 gruppi di 3 farebbe 9. Però questo mi fa, mi fa dire che in base 8, questo risultato è 0, 3, 3. 0 perché ho questi primi tre numeri, niente seguito da due zeri, 3 perché ho la tripletta 0, 1, 1, e 3 perché ho la tripletta 0, 1, 1. Quindi senza passare se notiamo eh, il, la base 10 l'abbiamo scritta forse per convincerci di cosa stava succedendo ma in realtà poi non l'abbiamo usata perché siamo passati dalla base 8 alla base 2 semplicemente usando i triplet di bit poi eh, abbiamo aggiunto gli zeri in modo da arrivare a 8 bit come ci richiedeva il testo abbiamo fatto l'operazione in base 2 poi siamo tornati in base 8 di nuovo raggruppando i bit i calcoli sulla base 10 non ci sono serviti tenete presente che passare tra le basi binarie, quindi base 2, base 8, base 16 è veloce perché basta raggruppare i bit passare dalla base 2 alla base 10 o dalla 10 alla 2 è più oneroso in termini di calcoli quando, quando, quindi quando si può evitare no? conviene cercare di evitare di, di svicolare l'operazione più, più lenta e più complicata ok questo era il 10 sulla base 8 eh, abbiamo ancora tempo di fare ancora alcuni il 9 dice, convertire in binario il seguente numero decimale, convertire poi il risultato in base 8 ottale e in base 16 esadecimale. Quindi questo ci dà già direttamente i passi da fare. Primo passo, prendere 177 e convertirlo in binario. Qui non mi sta dicendo complemento 2, non mi sta dicendo su quanti bit. Quindi sarà un numero positivo in binario puro, sul numero di bit che serve essenzialmente su quanti bit mi servono non è specificato prima non è specificata l'ampiezza la capienza del numero quindi io ho il mio numero che è 177 177 e per convertirlo possiamo fare le divisioni per 2 quindi 177 è sicuramente un numero dispari quindi mi da resto 1 diviso 2 abbiamo 1 uno dunque 177 fa 8 e poi abbiamo 17 che fa anche lui 8 giusto? Uh, 17, diviso 8, 17 diviso 2 fa 8 con 1 17 diviso 2 non fa, sì. poi 88 diviso 2 fa 44 con il resto di 0 44 diviso 2 fa 22 con il resto di 0 22 diviso 2 fa 11 col resto di 0. 11 diviso 2 fa 5 col resto di 1. Aspetta, che ho disallineato le cose. 22. 0. 11 diviso 2 fa 5 col resto di 1. 5 diviso 2 fa 2 col resto di 1. 2 diviso 2 fa 1 col resto di 0. 1 diviso 2 fa 0 col resto di 1. Quindi il valore decimale di questo numero, letto sempre dal fondo verso l'alto, è 1, 0, 1, 1, 3, 0, 1. Questo numero probabilmente ha 8 bit. Sì, ha 8 bit. Ok, in binario puro abbiamo convertito a 177, poi il testo mi dice "Scrivimelo anche in base 16 e in base 8. Allora, in base 16 è facile, io prendo i bit A4A4, A4, quindi 1011 sono 8 più 3 11, quindi B, 001 è 1, in base 16. In base 8 stessa cosa ma prendo i numeri, i gruppi A3A3, A3. attenzione parto sempre da destra, devo sempre partire unità. Quindi 001 mi fa un 1, questo 1 rappresenta 001, poi avrò se vado, a prendere i tre bit successivi che sono 110, 110 vale 6, e poi i tre bit successivi sarebbero 010, 010 sono 2. Quindi questo è in base 16 e questo è in base 8. E quest'altro ovviamente era in base 2, binario puro. Okay. ok, allora se non ci sono domande su questo proviamo a passare all'8 che mi dice, dati questi due numeri in base 10, 24 e 47, convertirli in binario e sommarli sapendo che il risultato deve essere presentato su 6 bit per indicare se l'operazione genera overflow e motivare la risposta. Ok, allora cominciamo prima a fare l'operazione e poi ragioniamo sull'overflow su 6 bit. Allora, noi abbiamo due numeri che sono 24 e 47, 24 e 47. Allora, in binario cosa fanno? Eh, e ragioniamo, poi dopo dice che sono 6 bit, ma per ora cominciamo a convertirli in binario. Allora, 24 sono eh, 16 più 8, no? quindi possiamo scrivere il 16 più 8 fa 24, quindi vado avanti sulla potenza di 2, 1, 2, 4, non ci sono, 8 c'è e 16 c'è, questa è la rappresentazione del 24. 47 come lo posso scrivere invece? Poi volendo si può fare le divisioni successive, no? ma con numeri piccoli così di nuovo potrebbe non valere la pena, 47 è più grande di 32 e più piccolo di 64. Quindi ci sta dentro il 32, e il 47, scriviamocelo a parte, vale 32 più, eh, più, più, più 15, giusto? Allora, 15 è 8 più 4 più 2 più 1, 4, 1, 1, 1, 1. Quindi abbiamo un 32, non abbiamo il 16, e abbiamo 8, 4, 2, 1. Potete fare il calcolo in tanti modi. E questi sono i due numeri, ok? Rappresentati in binario puro sui bit che hanno richiesto. Sommarli. Vabbè, li sommo così come sono, senza avere un numero fisso di bit ancora, perché mi dici di considerarlo dopo il numero fisso di bit. E allora se sommo, qui fa 1, 1, 1, qui 1 più 1 fa 0, qui 1 più 1 fa 0 e qui ho un 1 che si somma 0 e fa ancora un 1 qua davanti, io qui non avevo un numero fisso di bit e quindi nella operazione di somma ho, ho avuto un riporto per fare 1 più 1 0 con riporto di 1 e questo riporto di 1 l'ho scritto, l'ho aggiunto, Quindi giustamente avevo un numero che avevo espresso su 5 bit, un altro numero che avevo espresso su 6 bit e il risultato è saltato fuori su 7 bit, va bene se sono in binario puro, se non mi danno la dimensione fissa dei, del, delle, del numero di bit a disposizione uso i bit che mi servono, quanti bit quanti mi ne servono e quindi questa è la prima parte della domanda la seconda parte della domanda è sapendo che il risultato deve essere pensato su 6 bit indicare se l'operazione genera overflow e motivare la risposta allora, questa operazione su 6 bit, e andiamo a vedere dove è il 6 bit, i 6 bit sono qua 1, 2, 3, 4, 5, 6 sono qui quindi se io dovessi fare questa operazione su 6 bit che cosa succede? Eh, succede che già questo operando non è rappresentabile su 6 bit non è rappresentabile perché come vediamo questo numero qua se io lo leggo in complemento 2 su 6 bit, ah no, no, scusate, qui mi dice non parla di complemento 2. In binario. Ok, no, allora niente. Questo è rappresentabile. No, pensavo al complemento 2, ma poi rileggendo il testo bene non ne parla. Quindi questo è un numero che su 6 bit è rappresentabile. L'altro numero ha 5 bit, quindi basta aggiungere uno 0, lo rappresento su 6 bit. Quindi ho due numeri che sono rappresentabili su, 6, su 5 bit. Ma il risultato e eh, io qua vedo un 1 qua che non è rappresentabile su 6 bit quindi questa operazione su 6 bit mi causa overflow e il risultato non si può calcolare nonostante i due operandi siano rappresentabili perché ci stanno su 6 bit il risultato non ci sta su 6 bit e quindi creerebbe facendo l'operazione sul numero di bit fisso vedete che questo bit alla sinistra della sbarra rossa non esiste non, non esiste più fisicamente, e quindi il risultato mi sarebbe eh, saltato fuori un numero errato, eh, in questo caso. Se i numeri fossero stati in complemento 2, allora mi fermerei addirittura prima, perché come dicevo, il secondo operando non si può rappresentare, perché sarebbe fuori un, su 6 bit, verrebbe fuori un numero negativo e non il più 47 che volevamo rappresentare. Quindi come vedete molti esercizi sono delle variazioni del tipo prendi dei numeri, convertili tra decimale, binario, complemento 2 eccetera, fai molta attenzione al numero di bit che hai a disposizione fai qualche operazione di somma sottrazione e ragiona sull'overflow, ecco l'overflow ricordatevi sempre di indicare se c'è o se non c'è perché un dare un risultato senza dire che c'è stato overflow o non c'è stato overflow, quel risultato lì non vale nulla, no? è come dire ok, il risultato è 7 ma potrebbe essere giusto o potrebbe essere sbagliato, no, devi dirmi se è giusto o sbagliato perché altrimenti no, il risultato non te ne fai nulla. Ok, direi che abbiamo, non abbiamo ma non era l'obiettivo quello di, di risolvere tutti gli esercizi, ne rimangono sette, ma come vedete sono tutti, diciamo così, dello stesso tipo, eh, quindi ve li lascio per il divertimento personale, perché abbiamo finito diciamo così, il tempo a disposizione, e noi, per chi c'è, per chi ci vuole diciamo così, giocare con un altro po' di esercizi di teoria, ci vediamo domani, per le altre due lezioni, sulle due, altre due parti di teoria. Grazie di tutto, eh, buona serata, a domani.